Ciao Chiara, come stai? Bene, dai, tu? Ma sì, bene. cosa fai di bello? Sto studiando solo Fisica. Ah, bene, tranquilla, sì. facciamo di cose più rilassanti. Come sono andate le vacanze? Bene, bene, bene. Sono stata in Francia. Sì? Sì, a Parigi, è una città famosa, per l'amore. E sono andata a visitare la cattedrale, quella che ho studiato in Storia dell'Arte, non so se la ricordi, quella di Charla. Ah, sì, sì. sì. E Praticamente ho scoperto che le certe vetrate occupano circa 7000 metri quadri. Non <ride> mi ha chiesto, tipo, saranno neanche 2 metri sì, quadri. Sì, ma no, ma me è una cosa pazzesca, ha più o meno circa 176 finestre, è una cosa veramente assurda. Guarda, c'ho qua una foto, te la faccio vedere, vedi che effetto fa eh, sulle pareti il colore delle vetrate? Sì, sì. Praticamente la luce passa per, per i vetri e crea un gioco di colore sulle pareti. È una cosa veramente strana. E infatti la guida ci ha detto che uh, oltre alle maestranze riguardanti la, una, la monumentalità dei, degli edifici fatti dai, dai costruttori, eh, praticamente loro hanno inventato una nuova tecnica che uh, aggiungevano alla pasta in fusione alcuni ossidi. E poi successivamente, dopo aver fatto la vetrata, aggiungevano con dei pigmenti dei, dei particolari in cui appariva ah, il viso. Ah, veniva, sì, veniva dopo. Io invece pensavo che fosse tutto un e invece infatti... no, infatti eh, sono rimasta scioccata. Quando sono entrata ero rimasta senza parole, praticamente. No? Eh, non non avevo cosa dire? Era fantastico! Sì, perché era grandissima, lunghissima questa chiesa, veramente. <ride> cioè, però... <ride> Ah, ma aspetta, ma quella non è mica la fotografia di curvo? Sì, stavo appunto studiando fisica. e che c'era un esempio di un problema della fotografia oh, di sì. eh, Sai che sono andata a volta all'anno scorso? No, no, non me l'ha mai detto adesso, no? E eh, vabbè, te lo dico adesso. <ride> e <ride> sono andata, è una città bellissima, e poi sono andata al Fittish Museum. E vabbè, ci sono tantissime opere, è sì, ovvio. Bellissimo e cioè, Tra queste c'è anche la coppa di ma dai, come diciamo una coppa di attività di epoca paralisiana, <tiessi> no, no, no. ma vabbè, oltre alla rappresentazione che è mm. la figura di Burgo, come usati da altri personaggi mitologici, la particolarità è il fatto che in base a come viene illuminata mm. eh, si crea un particolare, si crea una colorazione diversa, c'è cioè una sorta di microismo ah. un po' strano, sì, però oh, per spiegare il doppio effetto di che si crea, ah. perché um, la particolarità è appunto che durante la lavorazione sono state aggiunte delle hanno particelle d'argento ed oro mm -hmm. uh, al, di forma colloidale ah, e sì. durante la lavorazione così che l'argento rende uh, il verde opaco quando sì. la luce viene riflessa, mentre uh, l'oro uh, lo rende rosso quando la luce viene uh, in controluce. E ma perché succede questa sì. cosa qua? È perché praticamente quando... Le particelle, quelle d'argento, comunque essendo più grandi, eh, permettono comunque la trasmissione della, della luce, quindi l'effetto che ne risulta è verde, mentre le altre particelle, essendo più piccole, ehm, non, non permettono la, tra, la trasmissione del, del rosso, viene trasmesso più efficacemente il blu e quindi il colore che ne deriva è il rosso. Ah! Che strano. Veramente. Sì, però vista così, bene, nella foto eh, mi sì, pare, eh, sì, è, sì, bene. è bella, però vista da vivo è molto più affascinante e particolare. Guarda, mi stai facendo venire voglia di andare sì, a Londra, sì, veramente. Eccoci andiamo eh. insieme ancora. Sì, ok, bravo. va bene, così tu mi fai il cereore. Eh sì. E eh, beh, io tipo quest'estate vorrei andare in una città italiana, per esempio sì. a Ravenna, perché ci sono tantissimi, oh, oh, tantissimi posti da vedere, poi abbiamo continuamente parlato anche a scuola di questi mosaici, se Sì, andare. io ci sono stata quest'anno, sì, con i miei genitori, praticamente eh. siamo andati a vedere di classe mm -hmm. e siccome una giornata pioveva, allora abbiamo deciso di andare a visitare Ravenna, che è, è, è proprio vicino all'Ideo di classe, e lì siamo andati praticamente a vedere la chiesa di San Vitale, e dentro, ah, sì, sai, è triste, quanto esatto, così. E lì, praticamente, c'era cioè, era un'esplosione di colori, praticamente. Sì. sì. Perché praticamente la guida ci ha spiegato che um, avevano, gli antichi, quando costruivano questi mosaici, avevano creato una tecnica particolare in cui avvicinando tutti i tasselli dei mosaici, creavano un effetto di colore in cui risaltavano ogni singolo colore. Infatti se tu eh, ti guardavi tra i banchi i colori che c'erano in questa raffigurazione, tu vedevi i singoli colori, quindi l'oro, il verde oppure il, il rosa del, del volto del Cristo. E I vari raggi luminosi, questo accade perché i vari raggi luminosi colpiscono il tassello e la riflessione permette di percepire quindi ogni singolo eh, determinato colore. Praticamente la sua, la sua gradazione dipende da questi fattori: eh, dalla densità della pasta resinosa, poi dai microorgani di metallo che sono inseriti dentro alla pasta e dall'utilizzo o meno di una pasta vetrosa. Che viene uh, applicata anche uh, successivamente alla, alla anche prima no. base, sì, quindi è una doppia uh, pasta per, uh, rende, esalt sì, per esaltare. Quindi, ah, quindi mi hai fatto proprio voglia di piacere? Sì, no, devi assolutamente andarci, mi vale proprio la pena. Ecco. Iniziamo con la rifrazione. È un fenomeno che si verifica quando la luce passa da un mezzo, ad esempio l'aria, attraverso un secondo mezzo di propagazione, in questo caso il vetro. Il raggio di incidenza e il raggio di rifrazione si trovano sullo stesso piano e gli angoli sono legati dalla seguente relazione. Seno di I sta al seno di R come la velocità di I sta alla velocità di R. In particolare, dato che la densità del vetro è maggiore di quella dell'aria, L'angolo di incidenza sarà quello più ampio. Nel caso delle vetrate, a una prima rifrazione, in cui dall'aria si passa al vetro, se ne verifica una seconda, nella quale dal vetro si ritorna all'aria e ciò determina i particolari effetti luminosi notati prima. Invece, la riflessione è un fenomeno in cui un raggio colpisce una superficie riflettente liscia e tale raggio viene riflesso secondo un angolo di riflessione pari a quello di incidenza. I due angoli si trovano sullo stesso piano, individuato dalla normale alla superficie e dal raggio incidente. Quando un raggio colpisce un oggetto, come nel caso della coppa di Licurgo, le varie lunghezze d'onda dello spettro sono assorbite da tale oggetto, che ne rifletterà una in particolare, la quale determinerà il colore nel momento in cui il raggio riflesso giungerà all'occhio dell'osservatore. Nel caso specifico dei mosaici, quando la superficie non è liscia, si verifica anche un altro fenomeno, la diffusione, detta anche riflessione diffusa. Nel caso ideale, segue la legge di Lambert, o legge del coseno, Vale a dire che la luce viene riflessa in tutte le direzioni con intensità che decresce secondo il coseno a partire dalla normale e questo in modo indipendente dall'angolo di incidenza del raggio incidente.